zombie apocalypse buongiorno ragazzi buonasera ragazze o buonanotte quello che volete voi buonasera come state ragazze spero bene allora nuovo video skin care perché questa volta ho deciso di farlo anche di notte la skin care sì o no EIA non entrare capito Lasciami stare! Allora Ehi, a me li sto lavando i denti, tranquilla! Vedete, non ho mai, un attimo, un minuto per me E nulla, allora, adesso prendo un dischetto di cotone E mi ci strucco il viso Perché altrimenti no, letto, non posso andare con letto Con il le, letto, sì, come lo sto dicendo, non sono Con il... Um, come dire... Non posso andare col trucco a letto, quindi uso questa mia amata acqua micellare della Garnier e mi ci strucco ragazze e ragazzi miei. Allora, guardo questa parte perché eh, ho lo specchio di qua. Non voglio struccare. Sempre che il mio non mi traccia mentre mi sto struccando. potevo farlo anche prima ma lo voglio fare adesso scusate prima per le, tutte le ramanzine che io ho fatto a mia mamma erano necessarie allora adesso mi sto rubando di qui oddio vedete quanto nero che c'è è brutto vedere ma la vita E' questo che c'è e questo mitologo allora cosa ho fatto oggi? Sono uscita un pochettino non ho fatto neanche, sono uscita un po' con le mie vette e, e poi mm, sono andata un po' in giro per il mio, il mio paese non ho fatto vlog perché non avevo voglia ragazzi, ho la verità però stammene un po' in, in privacy per oggi ed eccomi qua finalmente a registrare un video per voi a raccontarvi come, come l'ho passata oggi la giornata ma non male diciamo da non male per niente mi sa che qua devo anche okay. se non mi fai del portare troppo okay. Dunque, mi devo anche spiegare perché ho oh, già, mi sta dando quasi sonno Non so perché ma ho sonno, vabbè E nulla, adesso mi sto tutta dunque ok anche colla perché va bene così a posto adesso mi chiudo questo boccetto qui e sono a posto dunque grazie mie allora adesso mi sciacquo e ci vediamo dopo dai aspettate sabato di crema crema qui, questa per la notte o anche per il giorno come volete voi però intanto metto un po' di crema tanto un po' di cremina non guasta mica questa è all'acqua di rosa io non la vedo qua perché sono senza occhiali però potete fidarvi ora un massaggio per bene poi vi saluto anzi vi saluto già se questo video vi è piaciuto mettete un bel like di supporto un commento perché io trovo col colco è stato un video di video tra l'altro questo il primo insieme su instagram perché lì sono sempre più attiva e nulla e se vi va ci vediamo appunto a un prossimo video e anzi buonanotte a tutti e a tutti e noi ci si becca appunto al prossimo video comunque per lavarvi i denti ho utilizzato sto dentifricio qua questo della senso che mi trovo benissimo ragazzi troppo bene eccolo qua scusate se mi hanno interrotto ma l'altra volta le venire sempre a vedere eh, si preoccupa che so io cos'è in testa i nonna, però le nonne, le nonne si sì, occupano troppo per i miei gusti e già e niente nel frattempo non vado a nascondere, mi soffio il naso perché sono raffreddata un pochettino. Eh sì. e si io così non metto la nozza, perciò gli occhiali, oddio, mi ha un po' incastrato in questo coso. Ok, vediamo un po'. Bene, sì, dai, sono a posto per la notte, diciamo di sì. Che sono a posto per stanotte. E niente, ribadisco, se questa skin care vi è piaciuta, eh, ovviamente off-camera ho utilizzato questa qui, perché ho tot un era un'interruzione continua, quindi capirete, sapete bene che ogni volta che io continuo a interrompermi e devo utilizzare questa qua e chiudere la cam comunque ho utilizzato questa qui all'acqua alle rose, date detergente bella, questa qui è molto buona e mi aiuta anche contro la pelle secca, quindi top ed è 200 mila di prodotto vedete, già e niente ragazzi questo era tutto, se il video vi è piaciuto mettete like e, e niente quindi il prossimo video sarà come curare i miei capelli, se vi può interessare. E se no perché, perché non farvelo lo stesso, anche se non me lo chiedete. Farò il video che c'è a me, perché mi piace fare questi video. E che dirvi, buonanotte a tutte e a tutti. Arrivi di nuovo buonanotte. E, e basta. Ora mi metto il pigiama e vado al mio, al buon, al mio buon riposo. Un bacio. Scusate, e a presto, ciao! Ah, mai detto un like? L'ho già detto? Non lo so, non mi ricordo Comunque lo li dico Like, like, like, qua sotto commentate E iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per non perdere i prossimi video Aggiornamento sul mio canale YouTube, ok? Ciao, buonanotte O buongiorno Dipende da qualora vedrete il video, Ciao!